Zombie Apocalypse, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog barra che diciò come state? Spero bene. E niente, questo è un video vlog per parlare un po' con voi, e farvi vedere un'altra volta uh, altre cose che. Ancora mi devo applicare. Tipo questo smalto qui, che ancora non l'ho applicato. E sarebbe questo qua. Non so cosa si possa vedere perché mi sono messa contro luce, quindi non so quanto si possa vedere. E niente, quindi. Ehm, come dire, praticamente mi sono messa in contro luce perché non sapevo altro di mettere. Quindi, niente. Spero che si veda bene questo video. E spero che si veda bene anche. E... Più che altro come lo sto mettendo io questo video E niente, non so altro come mettermi Quindi sto registrando sempre con, con un telefono Quindi nulla Innanzitutto ci tengo a precisare che Oggi fa un caldo allucinante Ma finché dura tutta l'estate Penso che sarà così per tutti Io non so più come mettere sto benedetto sul telefono Vabbè e niente quindi che dire ah, a proposito ho fatto un'altra scoperta che credevo di non avere più mi lo ancora questa della Roche Posay no, che è Roche? Eh, della Roche, appunto, e eh, questa qui è da 12 mesi di Pau più 50 mole di prodotto e non sapevo di avercela stamattina appunto andando a ripescarla tra la borsa del mare eh, vecchia che avevo che tra l'altro non ho più usato ma vabbè dettagli <ride> ho utilizzato questa qui per uscire di casa e andare a fare una bella passeggiatina sarebbe questa qui che potete anche vedere voi già e niente poi un'altra che non so dove l'ho messa della borsa sempre del mare stavolta cambiato la borsa del mare ed è questa tracolla no, non tracolla con i manici che la potrei portare anche a spalla volendo e dentro c'è un costume l'asciugamano la, e anche eh, come dire la protezione che non so dove l'ho messa sperando di trovarla perché qua non so dove che l'ho cacciata ah ok aspettate un secondo e credo che ce l'ho qua da queste parti insieme alla protezione solare per i capelli vedete due in uno allora una è questa qui per la faccia per il viso ovviamente e l'altra è una lozione Corpo Most Resing, che non so cosa voglia dire, però cioè, lo so ma non mi ricordo cosa voglio dire, perché vi ho detto già parecchie volte in parecchi video che ho il livello, allora ho un livello medio di sapere le lingue, tipo il francese lo so, vabbè, non voglio pagare, comunque l'inglese lo so a ma malapena, perché l'ho dimenticato, ma qui non sto troppo a entrare in dettagli. Eh, Mostra raising, vi ho detto non mi, ricordo, non mi ricordo cosa vuol dire, comunque non una l'opzione spray, lo vuol dire lo so cosa vuol dire perché me lo ricordo almeno quello, eh, mentre questa è una 50 UV per proteggere appunto sempre dal sole a spray, vedete questa è a spray, non so cosa vi sto facendo vedere però questo è spray sto guardando da dietro lo specchio da dietro la telecamera perché c'è lo spicchio poi ehm, 50 ml di prodotto uno spray della view point che è eccolo qua per capelli e niente, questo è quanto quindi tre prodotti che fanno tutto il corpo come potete ben vedere eccoli qua già e' nulla, poi nel frattempo sto usando un detergente un detergente per... Eh, allora, aspettate che qua voglio vedere se mi riesci di... oh, no, non è così oh, forse così sì, è così potevo pensarci come di registrare boh, vabbè ok, senza che fa danni Ok, adesso ci siamo, più o meno siamo lì. Allora, potevo accendere la prima, ma vabbè. Io non so cosa possiate vedere, ma io dallo schermo non mi vedo bene. Voglio mettere meno, ok in modo che mi si veda bene allora qua lo specchio non mi piace come è messo mi vedo strana e basta ragazzi altro non so cosa farvi vedere perché ah ho finito un bagno schiuma che eh, mi è piaciuto molto ed è quello della vidal al talco al talco? sì, talco liquido questo qui è della vidal molto buono eh, fresco e profumato si sì. <ride> come sono profumate io vabbè, comment molto buono si sì. mi piace questo qui eh. vedete si sì. allora il pago è sempre lo stesso da 12 mesi più 50 ml di prodotto eccolo qua si vede qualcosa spero di sì se tolgo le dita forse non so cosa sto facendo vedere, perché ripeto, sto registrando tutto con la telecamera frontale, sperando che si veda tutto bene, perché con la telecamera frontale, non frontale, sì, ciao, buonanotte, con la telecamera posteriore, mi è stato detto 3 miliardi di volte che registra molto meglio di quella posteriore, non lo so se sia, verde, quella anteriore, non lo so come dire, comunque, penso di essermi spiegata, quella posteriore, fa bene i video, mentre quella frontale non tanto, ma vabbè io a volte mi adatta a quello che mi dicono, ma poi a volte faccio di testa mia adesso per esempio non so come verrà questo video, spero venga bene e nulla oggi mi ho messo come profumo questo qua della non so che marca sia parma, non so manco che profumo sia della i no, che i provenzali? Che sto dicendo? Questo qui, farmacia Della farmacia Molto buono Molto gradevole, mi piace E niente ragazzi questo era tutto A presto, ciao